Eccoci amici miei, facciamo una torta oggi che oltre che essere molto facile è anche molto scenografica, è anche super buona, abbiamo sì la nutella, occhio perché quella c'è, però ci sarà anche una mousse che renderà il tutto così scioglievole, quando assaggerete la fetta vi si... Cioè, sarà proprio appagante perché avremo questa mousse soffice che darà umidità, darà sofficità a questa torta. E come avete potuto notare dal titolo e vedere dall'immagine prima del video, ci saranno delle crepe dentro. Cioè, è veramente una torta speciale, ok? Io mh, partirei, come al solito... Um, spiegandovi come cavolo si fa fare iniziamo dalle crepe classico impasto solo che c'è l'aggiunta di cacao dentro rompiamo le uova in una ciotola pizzico di sale diamo una bella sbattutina veloce e aggiungiamo, non mi ricordo adesso se ci penso cioè non mi ricordo se ho messo prima lo zucchero o prima il cacao mi sembra il cacao prima in ogni caso non cambia mettete il cacao non servirà a setacciarlo perché vedrete che otterrete un bel impasto abbastanza morbido ma comunque consistente e non si formeranno grumini ogni caso voi sbattete bene insomma state ben attenti che non si sa mai qua poi eh, zucchero o prima o dopo come ci siamo detti e infine alternate la quantità di farina con la quantità di latte anche in questo caso per evitare di fare grumi potreste eh, aggiungere farina fino ad ottenere una bella crema sempre abbastanza consistente e poi unire il latte ricordatevi sempre che quando aggiungete la farina non deve essere né troppa né troppo poca proprio per evitare dovete proprio guardate dalla, dalle clip che, che escono quando io parlo se dovessero esserci grumi comunque no problem basterà passare l'impasto o in un colino oppure potreste anche frullarlo con un frullatore ad immersione ad esempio e poi eh, aggiungiamo del burro fuso e niente, mescoliamo, mescoliamo magari lasciamo riposare quei 20 minuti se, se potete, ma non è per forza necessario, sarebbe meglio in ogni caso cominciamo a fare le nostre crepe per avere una crepe non troppo spessa ricordatevi sempre che la fiamma non deve essere troppo alta perché altrimenti l'impasto quando lo, lo metterete nella pentola tende a prendersi Subito quindi magari eh, rimane bello alto e non si sparge molto, se invece è troppo basso l'in contrario, cercate di trovare una fiamma media. Io di solito con l'induzione sto sul 5 e il 6, alterno un po' così. Ovviamente è il solito metodo della crepe, quindi eh, insomma le cuocete come fate di solito. Ricordatevi, però, che la crepe in padella deve essere almeno un centimetro più grande della grandezza del, dei dischi che vorrete ottenere. Sì, perché dopo queste tre verranno coppate io ad esempio le coppo, le copperò vedrete dopo con un piatto da 20 cm di diametro per avere ovviamente una torta precisa quindi eh, insomma la padella deve essere eh, quantomeno più grande perché altrimenti come fate a copparla quindi così ovviamente una volta cotte poi le dovrete disporre su di un piatto una sopra l'altra così rimarranno morbide perché l'umidità rimarrà intrappolata e poi una volta finito le coprite con della pellicola e magari lasciatele riposare in frigo perché adesso dovremo occuparci della mousse la mousse è anche questa molto semplice vedrete che questa torta io ve l'ho detto è che è scenografica bella da vedere però allo stesso tempo molto facile quindi partite con del cioccolato lo faccio sciogliere in una ciotola bagnomaria o in microonde con del latte lo mescoliamo bene e poi eh, quando è fuso, bello, si è formata questa bella crema stile Muller, fate l'amore con il sapore, aggiungete la panna fresca, fredda, fuori dal fuoco e continuate a mescolare. Quando si sarà formata una crema abbastanza omogenea la potrete rendere spuma. Come si fa? Basterà immergere la ciotola in una ciotola più grande con dell'acqua fredda e del ghiaccio vedrete che man mano che voi montate con lo sbattitore si otterrà una mousse sempre più spessa ricordatevi però che non deve essere troppo densa perché altrimenti la panna tende a diventare burro e a stracciarsi la mousse guardate bene che vi faccio vedere anche qua la consistenza deve essere abbastanza morbida spatolabile non troppo densa ora dovrete eh, coppare come ci siamo detti le crepes con un piatto no, e un coltello io ci faccio il mio disegnino preferisco farne una alla volta so che è palloso però eh, riuscite a, a disegnare perfettamente un cerchio perché altrimenti magari vi viene zigrinato e bruttino no? Invece se volete essere un po' pignoletti tanto questa torta non è comunque che sia così lunga la preparazione serviranno circa una ventina di per avere una torta secondo me dalla giusta altezza ricordatevi che nel caso voi scegliate di fare ovviamente una torta un pochino più grande rispetto a 20 cm, al massimo farete ancora mezza dose sia di mousse che di impasto per le crepe, ok? Quindi magari ecco, regolatevi voi anche con le quantità degli ingredienti. Comunque sul blog lo sapete, c'è scritto tutto, avete anche il convertitore, insomma. Avete comunque tutte le comodità per fare un lavoro preciso. Io direi che potremmo assemblare la torta a questo punto. Si parte da, una, da un disco di crepe, poi un goccino di Nutella, non me la sono dimenticata. Bisognerà scaldarla un po' magari nel microonde o a bagnomaria in modo tale che non sia. più troppo troppo densa e la spargerete così un po casaccio eh, su ogni strato e eh, dovete fare questo lavoro poi un velo di, di crema e continuate così fino ad esaurire tutti i dischi tutta la crema e tutta la crema di nocciole tutta la nutella anzi un po di crema di nocciole dovete tenerla da parte perché alla fine quando voi avete avete proprio chiuso la, la torta con l'ultimo strato di crepe dovrete spalmarci sopra uno strato abbastanza spesso di Nutella sulla superficie e questa crema servirà per far attaccare delle nocciole tostate o comunque senza il guscio magari spezzettate un po' così a casaccio perché questa torta è un po' imprecisa ma è bellissima eh, così secondo me quindi ci mettiamo sopra le nostre nocciole ci mettiamo magari delle scaglie di cioccolato anche quelle un po' così e poi eh, la facciamo riposare in frigo per almeno una sì, tre ore, dai, sarebbe l'ideale. Eh, ora come al solito la assaggio, sì sì, vado subito in frigo a prenderla. Ah, scusatemi ero giù mamma mia mi volevo far sentire un po' il rumore del taglio sentite la spuma qua mi, mi avvicino un sacco al microfono la potremmo definire così come l'ho definita su instagram anche una crepe alla nutella più completa più complessa più buona comunque non Troppo dolce e nauseabonda Perché abbiamo comunque una nota fondente, buona, piacevole Ovviamente presentata in un modo diverso A proposito di Intella, io ci tengo a dire questo Ossia che se voi avete l'intenzione di servirla 4-5 ore dopo che voi l'avete fatta vi sconsiglio di metterci la nutella perché altrimenti in frigo assorbe l'umidità e fa un brutto effetto piuttosto un'oretta prima di servirla la togliete dal frigo la eh, spargete di nutella, nocciole a pezzi e cioccolato la lasciate in frigo ancora un'oretta e poi la servite io come al solito vi ringrazio tantissimo, muccio proprio per aver visto questo video se fate questa torta mi raccomando eh, taggatemi su Instagram o su Facebook che mi fa, lo dico sempre, tanto piacere ma è la verità, vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati un pappino sempre perché la sua memoria sta parte, invece qui sotto c'è il collegamento con il blog per la ricetta scritta e noi ci vediamo al prossimo video buona poesia nocciolosa a tutti quanti